sento a caso Allegria wow, La burrata in Giappone Questa è la prima volta che mangio la burrata in Giappone Credo, presumo mm. Buona festa della Repubblica Mamma mia un primo piano che oggi sono fresca e ricca Ma guarda, gu guarda che faccia <ride> <ride> Precia... Ah beh È no, infatti... luce va <ride> esatto quello... bene Bene Rullo di tambore Vabbè aspettiamo che finisca il rullo di tambore Come ti sta l'ambasciata italiana? Come come sta? Perché no l'ambasciata italiana in Giappone è bello qua. Guarda qua mi sta guardando negli occhi oh. Guarda che poi diventi di pietra Ti vedo molto felice Puoi di essere dare. qui chi visto. Io sono felice inside oh. perché... Guardate il look Belleza della nostra sono... Stefania Dalle pancake ai giardini in stiledo. <ride> e poi con un new entry oh. Sara Sara La trovate Sara cian con due C. <ride> E vabbè siamo all'ambasciata a fare cosa? Mangiare c'è anche la burrata tra le altre cose. Quello, quello è il mio espresso che non sono riuscito a finire. Come sapete Stefania è dal sud, infatti viene da Torino. Eh sì. <ride> Bene, non si può mangiare perché ovviamente... Ma devono scriverlo. Siccome non si può mangiare abbiamo deciso di andare a fare le invasioni se barbariche dell'ambasciata italiana con Stefania. E company <ride> che bello guardate per questo 2 giugno è una tradizione ormai che si va in ambasciata a festeggiare qui la prima volta che vengo in dieci anni ma comunque oggi non c'ho molta energia di fare un video quindi sarà un po' un video così ma sì che si può lo fanno loro in caso cazzano loro e poi noi possiamo andare cos'è la cosa più bella del giappone a parte l'ambasciata italiana la il giardino che ho comprato. Questa sì, questa è casa mia, ecco sì, sì, qua. Esatto. Adesso vediamo il ragno gigante a casa di Rodolfo. Guarda, aspetta, dov'è? Oh, guarda che roba! Guardalo! Guarda che è gigante, eh? No, no, ma è bellissimo! Merita, merita! Ma quant'è grande? Un scusa? po' è quella della mia mano. Ma com'è possibile? Ma no, scusa. È il, casa tuo, in campagna. è il tuo tipo animale o, no? No, o è entrato vero. in casa tua? Vedete, in, in Giappone mia. esistono Guarda dei vero. ragni sì, così sì, Ma sì. veramente? Sì, sì Ma, ma, cosa, ma cosa? Se io... ho. mai un Ma scusa, ma l'hai schiacciato? Che... Io sì, l'ho vista. Pensa che ci stava per mettere la mano sopra Ci stava per mettere... Cioè l'hai schiacciato e poi cosa è uscito l'universo Sto girando l'angolo Ho detto, mi meno che ci sono uccisi di dormire Ho detto, non mi sono fermato Ma hai successo la casa dopo? Ma che... era? gli ho tirato un pezzo di plastica che addosso era scoppiato ma che bella cosa saliamo su questo ponte dell'ambasciata tra italiani su un ponte giapponese io vorrei andare anche di su si cos'è che odi? cosa odi? gokiburi? gokiburi gokiburi ta isou gokiburi vabbè se a voi piacciono i gokiburi gokiburi? Gokiburi, Gokiburi ta iso uuuu Scrivetecelo nei commenti E eh qui sì, non piace il commento Come ho visto su Youtube che c'era quella... C'è una bambina che praticamente colleziona Colleziona Gokiburi? Gokiburi, Gokiburi, Gokiburi ta iso E c'ho la casa piena? Sì. Per versioni strane STATO! Qui è una statua Sapete come si dicono queste in giapponese? Uh, questo? sì Non lo so, terra qualcosa Toro Toro, toro. Che però si pronuncia un po' diverso da, da, da tonno Secondo me stanno sacrificando una vergine Lì Quindi non ci avviciniamo Ma non dovrebbe arrivare Yuriko a breve Yuriko è già arrivata Penso, non so. Yuriko doveva essere quale 4,20 Yuriko è... E Seba sono bravissimi, se si partono dalla mattina alla settimana E Seba sono bravissimi, poi ti do 5 euro solo? 5 milioni di euro No, figurati Meno 1000 punti sulla cittadinanza italiana Ma me l'hanno Ma chi la riconosceva dalla prima nota? La mica amica Sarabanda Come quando devo creare Vabbè, voi riconoscereste l'inno di Mamella alla prima nota? Adesso sì, ma il primo, proprio prima, no, io non l'avevo capito. Però sa so cantare quello cinese. Che è molto simile. Allora, via la cittadinanza italiana dentro quella cinese. Yuppie! Mihao! Che emozioni provi? Mi sento a casa Sì? <ride> un pezzo d'Italia <ride> a Tokyo. Un pezzo d'Italia a Tokyo, l'ambasciata. Esatto, mancava questa allegria, questa frizzantezza italiana. Bene. giapponese e per l'occasione Aspettando che Finalmente stiamo per mangiare Yuriko, è arrivata anche Yuriko dopo tre ore che è felicissima di essere in ambasciata Altro da dire? Buona festa della Repubblica <ride> Buona festa della Repubblica anche a voi grandi festeggiamenti Qua wow, La burrata in Giappone Questa è la prima volta che mangio la burrata in Giappone Credo, presumo Cos'è quella cosa? Me ne... Non lo so Me ne metti uno? no? Voglio assaggiare anche questo sì. Non so che cos'è ma assaggiamo È frittata? Sai che cos'è questa cosa verde? Io stavo per dire ma che strano questo warabimochi E invece è frittata Si è stato troppo tempo in gioco Vabbè usciamo? Non ci si può sedere? Guardate che meraviglia però Comunque ragazzi vedetevi questo video un po' come Un videogioco in prima persona Sto camminando e vabbè Eh ho visto un po' come si festeggia la festa Del 2 giugno in Italia So con una ricorrenza in cui tanti italiani vanno Io devo dire che Conosco pochi italiani in Giappone, quindi sinceramente non conoscevo. Devo dire, è stato abbastanza interessante eh, così, però la mia testa è un po' altrove in questi giorni perché diciamo che sono un po' indeciso su due cose, c ho due opzioni nella mia vita, forse tre, che ho davanti e non so assolutamente cosa scegliere, quindi eh, sento un attimino boh. Così perché vabbè sapete che io comunque di lavoro compongo canzoni no? Quindi non, non ho bisogno di rimanere in un posto fisso In questo periodo si è presentata una nuova agenzia giapponese che mi ha offerto un sacco di, di nuovi lavori e un sacco di programmi che hanno in mente di fare con me Un sacco di cose interessanti devo dire che però mi terrebbero in Giappone praticamente tutto l'anno perché... Comunque, sarebbe una schedule molto più impegnativa rispetto a quella in cui sono abituato. Veramente un sacco di progetti interessanti, per carità. Quello sì, però, boh, non so se me la sento. Invece, l'alternativa numero due sarebbe quella di, di andare in Thailandia per 4 mesi. Quindi, non lo so. Boh, diciamo che deciderò in queste due settimane. Se avete dei suggerimenti anche voi, ditemelo. E in ogni caso, buona festa del 2 giugno a tutti. E te pareva come finire questa serata all'ambasciata con un cibo Cinese. E la cittadinanza italiana dentro quella cinese. Yuppie! Mihao! Buon appetito! Bye bye!